A ma... proposito di benzina, eh... dei, dei tasse, di tasse, di cose, di, di vacanze, mm. ragazzi non si parla d'altro, 200 euro, eh, il bonus 200 euro sarebbe la misura contro il caro vita messa in campo dal, eh, con il decreto aiuti eh, dal governo e allora la misura riguarderebbe 31 milioni e mezzo di beneficiari, mm. qualcuno già sta strobisciando le mani. Sì, ma anche. attenzione perché eh, per come 6 miliardi ottiene, di euro. Mio, come eh. si ottiene soprattutto chi lo ottiene? Allora ah, si può dire? Eh eh, unica... ah, allora oh. Passiamo la voce Allora, I dipendenti pubblici e, e privati Che rappresentano circa la metà della platea complessiva per sì. i quelli pubblici è automatico Quindi non c'è niente Vabbè, da fare L'unico caso di calzolaio con le scarpe nuove Bravissima. Per i dipendenti privati Tuttavia mh, non sarà un'erogazione automatica Serve infatti un'autocertificazione Bisogna okay. autocertificare certe cose Che adesso vedremo con il nostro ospite Tra pochissimo Per le partite IVA allora, sì. Colli di rospo, eh... la palude incantata, sì. poi, poi ci... devi superare il fossato con i coccodrilli, ciuffo, ciuffo qualora... di peli, ciuffo di peli di sì. unicorno, eh? attenzione. attenzione. Eh. Eh. Poi Qui. qualora arrivassi all'ingresso del bonus devi eh, superare l'orco. Tra poco, tra poco ci faremo spiegare tutto, quindi carta e penna perché sono notizie importanti, 200 euro sono proprio lì dietro l'angolo. Io invece eh, la cambierei con uh, un, la un lavoro dipendente... Mh dello stato, ecco. Io Perché lo richiedo. Allora, non essere mai Al, io deve la mia partita IVA in sì. cambio di un lavoro pubblico statale. Sì. Cioè, è appena arrivato un messaggio di un nostro amico <ride> che è dipendente pubblico e ti risponde in questa maniera. Eh. <ride> non è stato molto chiaro eh, il messaggio però rimandalo amico ragazzi l'incertezza continua eh, perché adesso ci sono veramente tante partite in giro per uh, l'Italia a cercare di tirare perché su. a partire eh, si parte eh. ma non si sa dove si arriva Dai, con l'IVA sì. l'altro giorno abbiamo letto proprio un, un meme che sui social dice vado a lavorare per comprare la benzina per andare a lavorare e è un po' il senso di quello che sta succedendo però bisogna no? dire la verità che in questo periodo è un problema che eh, coinvolge tutti Quindi Punto, sembra stupidato ma 200 euro come diciamo noi averli e non averli fanno già 400. Però, per quanto riguarda eh, i lavoratori mh, autonomi e professionisti, se c'è uno specchietto che riguarda tutti gli altri, ci sono i dipendenti, golf, badanti. Per i lavoratori autonomi e professionisti, è scritto in via di definizione, quindi ancora sì. non se ne sa. Non sappiamo eh, se ancora... è tipo una prova. Sarei riprova, sarei più fortunato. Non gira la ruota. Capito? O, infatti, tu, tu, manda la, tu manda la richiesta. loro allora fanno un'estrazione ogni. 100. Se sì, tra poco momento. ne parleremo ne parleremo con Francesco Liva il direttore di informazione fiscale.it per capire a che punto siamo ecco. questa è Radio Kiss Kiss stamattina stiamo parlando di questo mh, insomma bonus contro il caro vita eh, messo in campo dal governo che tra poco dovrebbe arrivare e no? come parliamo di bonus e soldi eh, puntualmente per i nostri amici con i messaggi ci fanno aprire il CAF di Radio Kiss Kiss <ride> ma le domande perché? le giriamo non esatto, non in diretta con noi c'è il direttore di informazionefiscale.it Francesco Liva, buongiorno direttore bentornato, come stai? Buongiorno a voi, tutto bene, grazie per l'invito e chissà a tutti. Oh, okay. chissà a te direttore, vedo questo bel sorriso, è già arrivato il bonus 200 euro? <ride> no, non arriverà perché sono titolare di partita IVA, quindi ma è che bella notizia, chiudiamo qua, chissà a allora. chi te direttore, allora, vai con la pubblicità. Tra poco Pica. ne parleremo perché c'è questo uh, in via di uh, definizione, in... di... definizione. definizione ecco, sì. da capire insomma. Allora facciamo così, partiamo uh, invece da chi uh, avrebbe, avrebbe la certezza, no? cioè riusciamo a specificare una volta per tutte quali sono le categorie di lavoratori che, per cui è previsto questo bonus almeno la certezza Certo, certo, le categorie sono i lavoratori dipendenti, i lavoratori stagionali e intermittenti, ah. quelli che hanno collaborazioni coordinate e continuative, eh, alcune categorie eh, specifiche che sono eh, i lavoratori domestici, quindi golf badanti, eh, i lavoratori dello spettacolo, gli addetti alle vendite eh, a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali anche senza partita IVA. Okay. Poi ci sono i disoccupati, categoria all'interno della quale occorre fare una distinzione per la parte del, dei disoccupati del settore agricolo sì. e poi i percettori di reddito di cittadinanza okay. oltre naturalmente ai pensionati Perfetto. Perfetto, allora per quanto riguarda invece i requisiti, come funziona il, il reddito minimo, SE, come, come funziona? I requisiti sono diversi a seconda della categoria di eh, lavoratori. C'è un criterio generale che è quello del reddito dei 35 euro okay. che vale per i lavoratori eh, dipendenti, per le collaborazioni coordinate e continuative e eh, per i lavoratori dello, eh, dello spettacolo. Eh, poi ci sono requisiti diversi per esempio per i disoccupati. Eh, che devono essere percettori di eh, NASPI o di SCOL a giugno del 2022 perché ovviamente deve essere certo lo stato di eh, disoccupazione, disoccupazione. Certo. il requisito dei 35 mila euro vale anche per eh, i pensionati ok i eh, pensionati nota... che hanno 35 di eh, so, ce ne sono cioè 35.000 euro di eh, reddito, ah, di reddito? Reddito, quindi reddito. non stiamo parlando di ISE, reddito no, lordo: di reddito, so. reddito, reddito, reddito, lordo, quello che ah, dichiariamo okay. all'interno del 730 o del oh, modello. Oh, 2. quindi sì. sono quei pensionati beh, che, beh. se no, arrivano a fine mese con quei 2.000-2.500 sì, euro al mese eh, vabbè, sì. vabbè, ci sono, eh, ce ne certo sono anche, che ci sono. Sì. Nota dolente: quali sono le procedure per ottenerlo, direttore? Allora, ci sono una serie di categorie che possono ottenerlo in uh, automatico okay. e sono i pensionati, mm. i percettori di reddito di cittadinanza mm. e i disoccupati, okay. che non devono uh, fare uh, domanda e lo ricevono automaticamente uh, dall'Inps. Per esempio, per i percettori di reddito di cittadinanza e per i pensionati, il bonus su 200 euro arriverà con l'importo della pensione oppure del reddito di cittadinanza okay. di luglio. Ok. Eh, leggermente diverso il caso dei lavoratori dipendenti del settore privato eh, per i quali è prevista la presentazione di un'autocertificazione okay. che deve attestare il fatto che questi lavoratori non siano percettori di pensioni o, o di trattamenti assistenziali di alcun tipo. Per evitare di eh, percepire due volte certo. il bonus di 100 euro, e siano titolari dell'esonero contributivo dello 0,8%, con una piccola agevolazione introdotta sulla legge del 2000 nell'ambito della legge del 2022, della legge di bilancio cioè. dell'ultimo anno. Cioè. Perfetto. Allora, e adesso in chiusura, uh, direttore, si mh, tenga forte, eh. mi raccomando. Un minuto di raccoglimento per le partite, eh. io, ma perché qui, qui c'è. Eh, praticamente questo ce lo stanno chiedendo ragazzi cioè, sì. il buco nero della galassia si è trasferito su questo bonus praticamente ancora e siamo in via di definizione com che significa? Cioè, allora, di il definizione... caso delle partite IVA è eh. incredibile perché eh. richiama alla mente un po' quello che successe già nel corso del 2020 eh, sì. con le indennità per il covid delle prime sì, certo, sì. che furono previste per tutte le categorie di lavoratori possibili e immaginabili tranne che per le partite IVA per le quali arrivarono molto molto dopo è, è successa la stessa cosa nel senso che in realtà noi non sappiamo neanche l'importo in questo momento mm. e a te era, non era, era atteso un decreto attuativo entro il 17 giugno perché il 17 giugno quindi entro venerdì della scorsa settimana eh. che non è arrivato quindi beh, siamo venerdì oltre 17 giustamente eh, eh, beh, era, era poco male. fortunata eh. come giornata perché era entro un mese dall'approvazione del decreto aiuti che è stato approvato però sì. è entrato in vigore più che è stato approvato sì. il 17 eh, maggio quindi al momento è tutto in via di definizione, sappiamo che eh, ci sarà un criterio reddituale, sappiamo che verosimilmente sarà sempre quello dei 35 euro. Sappiamo che si dovrà certamente presentare domanda, ma non conosciamo né l'importo né le modalità di presentazione. C'è da dire un'altra cosa, un altro dato probabilmente certo è che mentre le categorie di cui abbiamo parlato prima, per fortuna, lo percepiranno uh, fra poco più di un mese, eh, purtroppo re, per le partite IVE, eh, IVA si mh, tratta di percepirlo da settembre in poi, perché se ancora deve uscire il modulo di domanda poi ci saranno dei tempi tecnici per poterla presentare e dubito che si possa fare con le stesse tempistiche previste per esempio per i lavoratori certo. di private privati e pubblici e per i pensionati. Certo, certo. Vabbè, è stato veramente più chiaro di così Simone. muore. Sì. Beh... E soprattutto ha fatto chiarezza che voi partite IVA siete brutte persone, non vi vogliamo. Grazie oh. direttore, grazie di essere stato con noi anche stamattina. Grazie per l'invito, chissà a tutti. Salutiamo il nostro Francesco Liva, direttore di informazionefiscale.it. Sai, quando si parla di percepire, percepito, sì. mi, mi viene in mente quel, come le temperature, no? no uai, quelle reali sono 20 20 e quelle percepite. Allora, c'è cioè il bonus reale e quello percepito. Sì. Eh, se, però sai cosa si percepisce? Eh. È presente il cetriolo, Giannini?